Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni allora faccio subito una piccola premessa oggi e perché vi giro lo schermo vi faccio vedere tutte le domande che mi stanno arrivando per le nuove lezioni e diciamo <ride> il 50% o quasi riguardano Giacomo e, e Dintorni quindi io come avevo già detto purtroppo non posso fare... Eh, un canale dedicato a lui altrimenti chi non è amante o comunque chi vuole giustamente anche eh, imparare e conoscere altre cose eh, se ne va, quindi eh, perdonatemi se le farò un po' diluite nel tempo però se, altrimenti ripeto divento noioso, e, eh, oggi però approfitto di, tut, di insomma delle ultime domande che mi sono state fatte Perché riguardano sì Giacomo Ma riguardano una tecnica ben precisa Che è quella del eh, cioè, Che riguardano i salti di corda Quindi la, fondamentalmente la mano destra e Davide mi scrive che Appunto mi riallaccio al discorso Giacomo Ha difficoltà a suonare il brano River People eh, Si dice così, però sì eh, dove eh, allora, salto di corda e metto in difficoltà, pensavo ci fossero una serie di esercizi, qualche consiglio, eh, Davide. Allora va bene, eh, tralasciamo un attimo il discorso Giacomo giaco. e non Giacomo. Salti di corda eh, servono a tutti, e quindi eh, approfitto perché è, un, è una domanda interessante, un argomento importante. e Allora rispondo a Davide, come sempre rispondo a. Eh, mi rivolgo a tutti, ovviamente ci sono degli esercizi che ci possono eh, aiutare a migliorare questa difficile tecnica, chiamarla tecnica eh, non lo so se è la parola giusta, comunque eh, il salto di corda fondamentalmente è, come dice il termine, è un passaggio tra le varie corde eh, della mano sinistra, ma soprattutto della mano destra, o meglio, per quanto mi riguarda la difficoltà, soprattutto quando iniziai, era proprio eh, suonare le varie corde una dopo l'altra, quindi eh, partii con gli esercizi proprio base, che poi sono quelli più, secondo me, difficili, ad esempio suonare le corde a vuoto tornando indietro stoppandole con la mano sinistra altrimenti verrebbe questo invece quindi già questo esercizio sembra bana banale ma all'inizio soprattutto ripeto di una difficoltà e poi si può ovviamente variare quindi Può fare in milioni di modi allora io eh, per quanto riguarda i miei studi eh, per eh, perfezionare appunto eh, i salti eccetera ho sempre lavorato principalmente sulle ottave ovvero il primo esercizio che vi propongo oggi è eh, da fare assolutamente con il metronomo e assolutamente a velocità eh, graduali senza partire sempre lentamente curare ogni particolare quindi quando parlo di ogni particolare io intendo cercare di fare caso e all'inizio è impossibile far caso a tutto insieme però l'obiettivo è quello poi di riuscire a perfezionare ogni cosa quindi mano sinistra, la mano destra, con che dita parto, il timing perché da un esercizio come dico sempre c'è tutta una serie poi di, eh, di argomenti che si racchiudono quindi appunto il timing, la pulizia de del tocco, eh, eccetera, eccetera. Allora, l'esercizio è questo, quindi come dicevo le ottave, quindi parto dal Mi a vuoto, sono l'ottava, quindi Mi, Mi e Mi sul secondo tasto della corda di Re, quindi poi suono la a vuoto, sono si bemolle sulla corda di sol il terzo tasto e primo tasto della corda di la quindi ottava tonica e fa sulla corda di re quindi terzo tasto e primo tasto della corda di mi quindi fa ottava fa tonica diciamo e quindi viene poi proseguo di un semitone eccetera, fare lentamente proprio facendo caso anche a quale dito mi torna meglio eh, usare per iniziare diciamo per suonare la prima nota de... delle varie figure quindi Posso fare col, col medio il prim, la prima nota, posso farne due col medio, in questo caso alternare a me mi torna un po' scomodo alternare ogni volta, per ogni nota e dito, quindi classico pizzicato con indice e medio questo caso uso più il medio personalmente vedete quale eh, vi torna meglio e poi aumentate gradualmente la velocità poi da qui si può passare ad esempio a eh, sempre la stessa tipologia di esercizio però invece che fare tutti i sedicesimi o tutti gli ottavi insomma invece di fare questo posso fare la prima nota ad esempio ottavo e due eh, le relative ottave <ride> e <i> sedicesimi ovvero <susurra> In questo caso vado eh, per semitoni, quindi tengo sempre eh, la tonica diciamo al basso e poi mi sposto sulla quarta, quindi fa, poi farò si bemolle, poi fa diesis, si naturale, sol, do, Tanto tutto scritto lo capirete molto meglio di quello che posso spiegarvi a voce. Comunque il secondo esercizio è questo. Eh, vedete io in questo caso utilizzo un po' a caso, diciamo vario ogni volta, quindi non ho uno schema preciso per le dita, però utilizzo più il medio de dell'indice, fatto caso. terzo esercizio, si aumenta ancora la difficoltà, scusate se vado veloce, ma se no, come sempre le lezioni sono troppo lunghe ehm, poi si fa un, un ripasso e vi dico come lavorare ehm, le terzine, qui aumenta la difficoltà per la mano destra, ovvero, eh, per ora abbiamo visto ottavi, sedicesimi le terzine, faccio lentamente, sempre lo stesso esercizio eh. su ogni nota se aumento la velocità e, e via dicendo anche qui ovviamente qui è impossibile suonare con un solo dito qui l'alternanza è fondamentale però fate caso a quale dito scegliete per eh, suonare la prima nota di ogni terzina, questo è importante. Partite lentamente, curate le terzine, cantatevele, ta-ta-ta, Napoli, eccetera. Ultimo, quarto e ultimo esercizio è quello di fare tutto in sedicesimi. Quindi qui mi riallaccio al discorso di River People che grosso modo diciamo il groove principale fa così e la seconda parte diciamo le parti principali del brano sono queste è il groove eh, quindi per arrivare a questo, un esercizio può essere quello di fare tutto in sedicesimi, quindi lentamente sarebbe... questi sono diciamo i miei esercizi eh, base per i salti di corda oppure vi dico l'ultimo le decime quindi la terza all'ottava sopra mi la terza e sol diesis la prendo all'ottava sopra diventa una decima verrebbe questo se faccio mi fa fa diesis per semitoni qui il salto è ancora più elevato diciamo così perché da, dalla corda di me vado direttamente al sol fare queste scomposizioni ritmiche mi ha aiutato tanto anche lo studio di Flea, di dot, che molto spesso utilizza questo, questa figura ritmica quindi ottavo e due sedicesimi mentre già fa tutti i sedicesimi in questo caso eh, quindi vi ho preparato anche una piccola base per esercitarvi eh, andiamo a sentire e eh, andiamoci a provare il groove appunto finale tanto vi scrivo la mettiamo la base <susurra> Uh, ovviamente se avete modo rallentatela e poi piano piano aumentate la velocità vedete i modi per studiare con una base sono finiti quindi posso prendere il groove di giaco e poi modificarlo a mio piacere per eh, esercitarmi eh, su questa tecnica quindi ragazzi vi ho già detto tante cose eh, vi invito a scaricare il pdf allegato perché è più facile da seguire per gli studi dedicate il giusto tempo a ogni esercizio perché eh, anche quelli sembrano banali a, a volte sono i più importanti e cercate di fare caso eh, come dicevo prima a ogni, eh, a ogni piccolezza proprio di, di, degli esercizi proposti quindi non date per scontato che eh, partire con un dito piuttosto che un altro è indifferente eh, oppure che fate caso magari solo alla mano destra e tralasciate la sinistra, devono venire puliti gli esercizi, quindi eh, senza diciamo eh, sporcizie varie anche nel sound, e la velocità si aumenta sempre gradualmente, questo è fondamentale. Quindi, eh, mi perdoni chi eh, non è amante di Giacomo, mi perdoni anche chi è amante di Giacomo, ma giustamente è eh, posso tutti i giorni fare lezioni su, su di lui e su, sui brani magari ecco si potrebbe organizzare una diretta solo per chi cioè indirizzate come argomento principale eh, lo studio di Giacomo, dei brani, quello che volete però almeno partecipa chi, solo chi è interessato quindi se volete scrivetemi o su... Eh, privatamente sotto il video su telegram dove vi pare si organizza molto volentieri eh, mi fermo qui vi saluto e al prossimo video